eccoci qua buongiorno a tutti eh, anche per questa settimana eh, ci stiamo diciamo così, avvicinando come sapete alla, alla, fine, alla fine del corso quindi stiamo cominciando a, a ragionare in termini di ultimi argomenti da svolgere e eh, preparazione per l'esame mm. eh, quindi eh, in questa settimana cercherò di pubblicare, anche per iscritto, le regole d'esame che eh, abbiamo diciamo così, condiviso la volta scorsa, che vi ho raccontato la volta scorsa, eh, e quello che vi so già dire eh, per il momento è che avremo, eh, stiamo organizzando per le ultime due settimane del, del calendario, eh, dei, nel, nel, nel mercoledì mattina, quindi al posto del laboratorio, faremo delle simulazioni d'esame. Okay. Eh, quindi si tratta adesso, eh, non mi ricordo mai a memoria il calendario, ma dovrebbe trattarsi del eh, mercoledì 10 e mercoledì 3, se non sbaglio, eh, eh, che sono gli ultimi due mercoledì, le ultime due settimane di lezione. Magari vado a prenderlo qua così ce l'ho giusto. Le lezioni, ah, le, sì, le lezioni finiscono il 13 giugno. Eh, e quindi le, le ultime due esercitazioni sono quelle del mercoledì tre, 10 giugno e quelle del mercoledì 3 giugno. In queste due eh, esercitazioni di laboratorio vi proporremo un'attività che sia esattamente eh, allineata alle modalità d'esame che svolgeremo. Eh, quindi vi daremo un testo nuovo che non pubblichiamo prima, ma lo vediamo solamente al momento così come avviene l'esame, eh, vi chiediamo di svolgere il laboratorio e consegnarlo non verranno valutati ovviamente questi, questi lavorati, a meno che voi abbiate domande, chiediate ma è giusto o sbagliato, allora chiaramente vi diamo, vi diamo consulenza, ma non, non li correggiamo, non vi diamo il voto. Però almeno, diciamo così, ci rodiamo sia sui tempi che sugli strumenti che useremo durante l'esame. Anche lì faremo una una sorta di sorveglianza, anche se, se così sarà fittizia, no? Durante, ma così almeno riusciamo a testare tutto, la, la banda, la telecamera, le modalità, gli strumenti, eccetera, eccetera. Quindi eh, questo poi lo scriverò anche in un messaggio, così arriva a tutti, anche chi non ha ha voluto essere presente oggi, eh, è importante la partecipazione a queste ultime due esercizioni di laboratorio. Eh, cambieremo un po' l'orario faremo un turno solo di due ore perché così tutti in sincrono riusciranno a lavorare su questa, su questa simulazione d'esame in modo da arrivare diciamo così, un pochino più rodati a quello che è eh, la data dell'esame che sarà eh, prevista per, eh, per fine giugno il primo appello. Io ad alcuni ho scritto la data provvisoria. Dovrebbero pubblicare entro il 15, quindi entro la fine di questa settimana, i, i, le date definitive di tutti gli esami. La data provvisoria che ho per il primo appello è del 26 giugno. Quindi noi il 3 e il 10 facciamo queste prove. Ci sono ancora due settimane per poter eventualmente aggiustare. Se poi avete bisogno, possiamo anche organizzare una sessione di consulenza a metà in quelle settimane, eh, che, che vanno dalla fine delle lezioni fino a, a, alle, alla settimana prima dell'esame, eh, se vi può far piacere sia per risolvere problemi tecnici che, che dubbi dell'ultimo momento. Eh, fino ad allora, quindi prima di quelle due settimane, continuiamo normalmente con le, con le esercitazioni, eh, passando, diciamo concludendo eh, l'esercizio della tematica dei grafi, quindi i grafi lavoreremo ancora un po' nella prossima settimana, eh, ma nel frattempo, nella prossima settimana già inizieremo a, a, ad introdurre l'ultimo argomento che è quello delle simulazioni, e quindi ci saranno ancora due, eh, due laboratori sulle simulazioni, che è quello del, 27, eh, quello del 20 e del 27 eh, di, di maggio, eh, con il che alla fine abbiamo, abbiamo concluso il programma e lasciamo le ultime due settimane sia in, in laboratorio, sia anche nella video-lezione per svolgere gli esercizi. Quindi anche le ultime due settimane eh, non introdurremo più eh, nuovi argomenti, ma semplicemente faremo esercizi insieme. Hm? Magari facciamo qualche esercizio in diretta, così come abbiamo fatto già nell'esercizio durante il corso, ma lo facciamo partendo da temi d'esame, non da esercizi diciamo così, mirati a, diciamo così, ad introdurre un nuovo argomento. Quindi questo qua è grosso modo, ciò che ci aspetta da qui alla fine del corso, che si tratta di 1, 2, 3, 4, 5 settimane compresa questa. Quindi siamo abbastanza, diciamo così, ben, ben incamminati verso la fine. Questo dal punto di vista organizzativo. Per il resto direi che non ho altre, grosse altre novità da, da, da raccontarvi e quindi mi metto a disposizione, come al solito, per le vostre domande e curiosità o richieste. Oh, assolutamente sì. Allora, condividiamo lo schermo per dare risposta a Gaia. Eh, dunque, dove già condividi lo schermo? Che qui tutte le volte non lo trovo. Share screen, eccolo qua. Qui allora. Eh. Allora, la domanda di, di Gaia è questa, che adesso vi incollo così rimane nel video, eh, che chiede se quando io faccio la visita in profondità, diciamo, implementandosi diciamo così, manualmente la, la, la procedura ricorsiva, eh, come faccio a richiedere agli adiacenti un vertice che non sia interrogare il database? Assolutamente non bisogna interrogare il database, nel senso che se io eh, ho, ho un grafo... Eh, il grafo conosce già gli adiacenti, quindi io prima costruisco il grafo, prima di tutto. E quindi per ogni, eh, per ogni vertice ho già eh, inserito gli archi. Eh, quindi quando io all'interno della procedura ricorsiva eh, dato, dato un vertice voglio trovare gli altri, allora eh, interrogerò i vertici adiacenti al vertice dato. Quindi in un grafo semplice potrei usare, andiamo a prendere la documentazione di jgraph.t, c'è il metodo di utilità che mi dà tutti i vertici adiacenti a un vertice dato. Quindi prendiamo la documentazione, eh, ad esempio javadoc, e nella classe, nel package jgraph.t, se non sbaglio dentro graphs, abbiamo il metodo, eh, eccoli qua, neighborlistOf, che è il metodo che, dato un, dato un grafo e dato un vertice, mi restituisce la lista dei vertici adesso adiacenti. Ovviamente poi da questa lista, quando faccio la procedura ricorsiva, dovrò cancellare i vertici che sono già stati visitati, altrimenti rischio di tornare eh, sotto. Uh, quindi uh, il, ho il grafo e quindi dato un vertice è il grafo stesso che mi dice quali sono i vertici adiacenti, non devo tornare al database e richiederlo, altrimenti sto sparando uh, tantissime query che non sono, non sono utili diciamo, mi rallentano solamente l'esecuzione del programma questo neighbor list va bene per uh, i grafi che sono uh, quindi è un metodo di graphs della classe statica uh, va bene per i grafi non orientati se invece vogliamo un grafo, abbiamo un grafo orientato e quindi la visita deve seguire ovviamente la, la direzione dell'arco, devo usare il metodo successor list of, eh, che sono i successori diretti, quindi funziona eh, attraversando solamente gli archi orientati e eh, mi restituisce sempre la lista dei vertici che si raggiungono. Quindi sono su un vertice e mi dà tutti i successivi, eh, seguendo tutti i possibili archi uscenti dal vertice dato e mi dà l'elenco dei vertici a cui si può arrivare. Per completezza esiste anche il predecessore, la lista di tutti i vertici predecessori che attraversano gli archi di un grafo orientato all'indietro, però in questo caso non ci serve nel caso della visita. Quindi il grafo è una struttura dati no? e quindi usiamolo proprio per interrogarlo, per ottenere le informazioni che ci servono. Questo, questi metodi sono metodi di comodità no? che ci sono nella, nella classe Graphs, eh, perché se vogliamo il metodo più di basso livello sarebbe di usare all'interno del grafo il metodo eh, edges of. Poi, dato un vertice mi dà l'insieme di tutti gli archi che incidono su questo vertice. Solo che poi una volta che ho l'insieme degli archi devo un pochino lavorare per capire quali sono entranti, quali sono uscenti e per ciascuno di questi qual è il vertice dall'altro lato, che è il lavoro che i network, neighbor, i metodi che abbiamo appena visto, invece ci fa già in automatico. Ma si basa essenzialmente su questa informazione, Edgesolve, che è l'informazione inserita dentro il grafo. Tornando là così scriviamo la risposta anche nella... sul questo argomento. l'ultimo punto l'avevo detto a voce prima eh, dopo che ho trovato i vicini devo ovviamente cancellare i vertici già visitati e questo mi raccomando eh, facciamolo non facciamo il doppio ciclo il, il doppio ciclo ma usiamo i metodi delle list, delle collection quindi il removal in questo caso sarebbe quindi trovo i vertici adiacenti e da questi rimuovo i vertici visitati, senza doversi, non, non, non facciamo questi cicli per dire mai questo vertice c'è di qua, non c'è di là, perché se no perdiamo tempo a fare cicli, quando in realtà ci sono operazioni di più alto livello che lavorano direttamente sull'insieme. Altre domande? Cosa intendi con grafo non standard, Matteo? Okay. Allora... Eh... La risposta dipende, no? dipende un po' dal, dal tipo di problema. Eh, lo pseudografo di per sé non crea, non crea particolari problemi, quindi il self-loop non, non creano solitamente problemi. Eh, qualche problema in più ce l'hanno i in multigrafi. Eh, invece sono più complessi da gestire soprattutto per quanto riguarda ehm, gli archi ovviamente, perché è la loro par particolarità, quindi quando tu definisci un cammino eh, devi definire quali sono appunto gli archi che hai usato e non i vertici che hai raggiunto, perché avere la lista di vertici in un multigrafo non ti permette di determinare automaticamente l'arco. Ehm, sto, sto cercando di ricordare, ma non mi pare che... Ehm, Salve qualche esercizio sui cicli, che però poi non abbiamo mai richiamato, non mi pare che abbiamo mai usato dei multigrafi negli esercizi che, che vi abbiamo proposto. Eh, mentre in alcuni casi i self-loop eh, potevano essere utilizzati. Eh, però appunto un grafo che abbia di self-loop, cioè, dal punto di vista algoritmico, si tratta esattamente nello stesso modo. Anzi, non devi escludere il fatto di considerare l'arco tra un vertice e te stesso. Molti grafi sono più complessi, no? quindi diciamo che probabilmente non, eh, non, non, non ne avremo mai a che fare direttamente. Sto cercando mentalmente di ripassare gli ultimi esami che abbiamo dato, ma quasi sempre sono grafi semplici, cioè, anzi direi sempre sono grafi semplici, poi potrebbero essere orientati o non orientati, pesati o non pesati, eh, quindi queste quattro grandi categorie. Quindi diciamo così, non sono esclusi dal programma, nel senso che comunque li trattiamo, la libreria li può trattare, però diciamo così non, non, non saranno oggetto di esame. Fatemelo scrivere così. Uh, allora, eh, Paolo mi chiede se esiste un vantaggio in utilizzare attraverso la lista per evitare un grafo rispetto ai metodi connectivity inspector. Uh, la, rispondo, la risposta ovviamente dipende da cosa voglio ottenere. Cioè nel senso che il connectivity inspector mi dà i vertici raggiungibili mentre invece i traversal listener permettono di fare qualsiasi operazione, visto che le costruisco io, e le componenti connesse, scusate. Qualsiasi operazione legata alla visita come la costruzione dell'albero di visita. Quindi se ti interessa sapere quante componenti connesse ci sono, va benissimo, fallo pure con, eh, col, con il Titing Spectre che ti dà esattamente già quell'informazione. Se invece vuoi sapere quali sono, qual è l'albero di visita, eh, allora non mi risulta che ci sia un metodo direttamente che, te, che ti venga dato da... da dal libro di JGraphT e quindi sei obbligato a costruirtelo, costruirti la mappa usando il traversal listener. Eh, come sempre dipende da, da che cosa ti serve. No? In realtà per ottenere componenti connesse non serve neanche definire un traversal listener, basta fare visite ripetute, faccio una visita e, e poi eh, se, se non ho raggiunto tutti i vertici rifaccio un'altra visita partendo da uno dei vertici che non ho ancora raggiunto e vado avanti così. Però vanno, vanno bene entrambi, nel senso che dipende appunto da quali informazioni volete, volete riuscire a estrarre. Magari ecco, apriamo con ET Inspector, eh, visto che non abbiamo mai diciamo così, usato nella, nella lezione, allora guardiamo insieme solo rap rapidamente. Qui c'è una classe Connectivity Inspector che mi dà, eh, ottiene vari aspetti sulla connettività di un grafo. Supporta il calcolo delle componenti connesse per un grafo non orientato o le componenti debolmente connesse, non le abbiamo definite queste, non ci interessa. Mentre invece per trovare le componenti fortemente connesse esiste un'altra classe che lo fa però come vedete no, vi dà solamente informazioni sull'insieme, dato un vertice, l'insieme di tutti i vertici che appartengono alla stessa componente connessa. Eh, questo metodo, quello che dice, si restituisce tutto, vi dà un, una lista di insiemi, quindi per ogni componente connessa è una lista che ha tanti elementi, quanti sono le componenti connesse, e per ciascun elemento di questa lista mi dà l'insieme dei vertici che corrisponde a questa componente connessa. Ehm e poi, eh, vabbè, qui ci sono dei, dei, anche qua degli event listener che, che possono essere registrati se, se il grafo cambia. Eh, eh, e poi esiste questo eh, metodo eh, se esi che, che vi, chiede, vi, vi permette di interrogare se esiste un cammino tra un vertice di partenza e un vertice d'arrivo. Attenzione che è dato un boolean, quindi non vi dà qual è il cammino. Vi dice c'è o non c'è. E per lui è facile sapere se c'è o non c'è perché eh, avendo calcolato le componenti connesse gli basta sapere prendo il vertice di partenza vado a vedere qual è eh, l'insieme dei vertici che appartengono alla sua stessa componente connessa e va a vedere se questo insieme è, è compreso il, il vertice di arrivo quindi fa semplicemente questo test come vedete parla di, di componenti connesse e insiemi di vertici non parla di cammini quindi se mi serve il cammino, se mi serve l'albero da qua non riesco a estrarlo. Se mi chiede quanti sono le componenti connesse, quanti vertici contengono, se il grafo complessivamente è connesso oppure no, questo is connected, che vuol dire che la componente connessa è trovata in una sola, allora questo qua è sicuramente più comodo che non andare ad osservare eh, il traversal listener. Mentre pensate se vi vengono in mente altre domande, eh, volevo solo farvi presente una cosa, che a questo punto nel, nel programma del corso voi praticamente siete già in grado di fare per tutti, praticamente tutti i temi di esame il primo punto, la domanda numero uno, l'esercizio numero uno. Okay? Perché l'esercizio numero uno di solito si tratta di, di prendere un database, leggere eh, alcuni dati no? facendo delle query in questo database e costruire un grafo e poi analizzare questo grafo con informazioni molto semplici tipo il grado degli elementi, il numero di componenti connesse o cose di questo genere. Quindi il punto 1 del, del, del, dell'esame è esattamente corrispondente al programma che abbiamo fatto finora. Poi nel 50% degli esami il punto 2 richiede invece di sviluppare una procedura ricorsiva che vada a interrogare il grafo di solito che la vada a lavorare o interrogare il grafo che abbiamo appena creato. Quindi anche per quella parte lì, degli, eh, visto che noi la ricorsione l'abbiamo già siamo così conclusa, eh, sarebbe bene anche appunto che voi proviate magari a fare alcuni di questi esercizi di temi di esame eh, e così eh, non ci dimentichiamo diciamo, quello che abbiamo imparato nella parte della ricorsione a sé stante e eh, la vediamo applicata anche alla parte dei grafi. Quindi eh, per il, tutti i punti 1 dei, dei, eh, dei, dei vari temi d'esame li siete già in grado di fare, eh, il punto 2 degli esami che eh, richiedono di fare una procedura ricorsiva siete già in grado di farli. No? Vi manca solamente il punto 2 di quegli esami che, sono, eh, che parlano invece di simulazioni, questo sarà l'argomento che inizieremo eh, la settimana prossima, quindi pubblicherò le prime lezioni alla fine di questa settimana. Quindi questo è un suggerimento sicuramente per voi di provare magari a dare un'occhiata, a risolvere qualcuno di questi esercizi, soprattutto quelli degli ultimi diciamo, due anni, giù di lì, eh, perché quelli più vecchi in realtà erano strutturati in modo leggermente diverso, eh, in termini di, di cosa veniva richiesto il primo punto, il primo punto dava meno punti e chiedeva cose più semplici, poi siamo accorti che era meglio, diciamo così, spostare un pochino più di contenuti lì per riuscire a, a bocciare meno persone e, e quindi magari se nella prossima settimana quando ci incontreremo nella chat avete magari anche provato ovviamente potete già far, far, far sempre domande anche su Telegram ma anche poi nella chat se volete magari che riguardiamo insieme alcuni temi d'esame che avete provato a fare non riuscite a capire cosa c'era da fare o avete de, de, de degli intoppi eh, non rimaniamo legati solamente agli argomenti che vi spiegati ma anche tranquillamente agli esercizi d'esame che avete cominciato a fare. Quindi avete sicuramente almeno, se guardiamo gli ultimi due anni, almeno otto temi di esami diversi, perché sono quattro appelli all'anno per due anni, se non tre anni, cioè quindi 8-12 eh, esercizi diversi che potete cominciare a fare. E così vi, in qualche modo misurate anche col tempo. Fate solo attenzione in fase di importazione del progetto perché fino all'anno scorso usavamo java 8 adesso usiamo java 11 quindi quando voi importate il progetto probabilmente comincerà a dare una serie di errori e quindi vi converrà a creare un progetto nuovo usando l'archetipo con java fx 11 e copiare in questo progetto nuovo le classi cioè i sorgenti del progetto base che, che trovate su github quindi sarà un un po' lavoro di adattamento di questo genere ma a parte quello I temi di esame ovviamente li trovate tutti qua sulla pagina del corso eh, dal 2013 a oggi, quindi vi consiglio di partire dagli ultimi, quelli del 2018-2019, eh, e quelli più recenti li trovate anche, forse più comodo o meno, dipende da, da voi anche su, su, direttamente su GitHub. Li trovate qua. Purtroppo GitHub non, non ci permette di definire qual è l'orientamento degli elementi, lo fa lui, però trovate tutti i testi d'esame pronti da, da clonare anche se appunto hanno questo problema che sono impostati su Java 8. Ecco, fate attenzione che nei testi d'esame precedenti molte volte veniva rilasciato, noi distribuivamo un link a un file zip che conteneva il progetto. Uh, e quindi le istruzioni parlavano di aprire il file zip, importarlo eccetera da quest'anno usando lo strumento che si chiama GitHub Classroom che appunto proveremo nelle ultime due situazioni uh, invece vi verrà semplicemente chiesto di clonare il progetto che trovate su GitHub quindi non c'è sono zip da importare o esportare quindi da questo punto di vista è più semplice legandosi direttamente a GitHub quindi vedete che per quelli più vecchi il progetto base è un file zip invece per quelli più nuovi eh, eh, c'è già il repository GitHub, anche se ovviamente era anche disponibile per essi anche il file zip. Però, essendoci abituati a lavorare su GitHub, da adesso in avanti, direi che eh, tendiamo a lavorare più su GitHub. E all'interno di questi progetti, ovviamente, dove trovate questo, c'è anche il testo, c'è un PDF col testo d'esame. Quindi potete cominciare a raccogliere questi testi e a dare un'occhiata. Nelle ultime settimane lavoreremo su questi temi d'esame. Quindi quando finiremo il programma, cominceremo a fare nelle ultime due settimane, due settimane e mezza, esercizi d'esame, prenderemo principalmente i temi d'esame dell'ultimo anno e li svolgeremo insieme. Eh, se voi volete vedere le eventuali soluzioni no, degli esercizi degli anni prima, molto probabilmente le soluzioni, eh, non di tutti, ma di tre, probabilmente appelli su quattro eh, del, dell'anno 2018, abbiamo svolti alla fine dell'anno accademico precedente, quindi ci potete andarvi a ripescare le ultime video lezioni dell'anno scorso che tanto sono tutte sempre su YouTube potete vedere anche la risoluzione fatta insieme. E Nel, nel repository del GitHub dell'anno scorso ci trovate, trovate anche i progetti Git. Noi non mettiamo le soluzioni qua insieme ai temi d'esame, eh, perché magari la soluzione svolta in aula, svolta insieme, è una delle possibili, no? quindi qui rimane pulito, rimane il tema d'esame. Ecco, qui vedete anche in alcuni casi c'è una simulazione d'esame che è esattamente quello che faremo. Questo abbiamo fatto a, a giugno dell'anno scorso, lo rifaremo a giugno del, del 2020, questo strano giugno. Un'altra richiesta. Come vi trovate in termini di, di preparazione per l'esame? Nel senso che riuscite a seguire gli argomenti e svolgere gli esercizi, senza, diciamo così, non, non dico senza problemi perché ci sono alcuni argomenti che non sono semplicissimi, ovviamente, ma il tipo di, di materiale che vi stiamo fornendo, il tipo di supporto vi è sufficiente o avreste bisogno di qualcosa di più o di qualcosa di diverso? Questa è la domanda che io mi faccio almeno tre volte al giorno. Quindi adesso se siete tranquilli con le domande vi faccio una domanda io. Qualcun altro, altro, Matteo, si vuole esprimere? Vabbè, certo. sto ricevendo qualche feedback positivo, eh. mi fa piacere. Eh, chiaramente il vantaggio è che essendo un corso che è, è, è attivo e vivo da cinque anni, questo è il sesto c'è già molto materiale pronto e anche per noi è facile stimare i tempi perché sappiamo già dove trovate delle difficoltà eh, quindi è un pochino più facile rispetto ad altri corsi che invece vengono fatti ho un altro corso io che viene fatto da zero per la prima volta in questo modo quindi ho moltissimi dubbi sul fatto che sto andando troppo veloce, troppo piano qua, in modo. Eh, non sottovalutate però il, il lavoro di laboratorio è la parte vostra, quindi la, la, cosa, la cosa più importante è che voi riusciate, eh, riusciate a, a svolgere questi esercizi e riusciate a, a sbloccarvi, perché sicuramente poi quando uno scrive si blocca in un certo punto, c'è un baco, e eh, la parte difficile in cui non, diciamo così, fatichiamo a darvi supporto è quello proprio di, di riuscire a dire ma eh, ti sei bloccato? Perché? Qual era l'errore? Quindi fare un po' di debugging insieme, questo qui ci manca. Quindi, vedo con Telegram molte volte riusciamo a aiutarci, mi fa molto piacere che negli ultimi giorni abbiate cominciato anche a parlare tra di voi, forse, forse entrate nel vivo, forse cominciate a fare vestiti un pochino più complessi, ma eh, tranquillamente se io vedo che vi rispondete tra di voi non intervengo sono, sono ben felice che lo facciate perché così è, diciamo, cresciamo insieme. Eh, eh, svolgere l'esercitazione, dice Matteo, in due ore come se fosse l'esame è molto difficile ma, su, ma suppongo che sia dovuto alla preparazione tenete presente che le esercitazioni di laboratorio sono su argomenti nuovi che abbiamo appena visto no? quindi la prima volta che affrontate un certo tipo di argomento e quindi dovete sì, capire l'argomento capire come funzionano le funzioni ogni volta magari il dataset è diverso e quindi c'è un certo tempo che, che, che viene speso, eh, infatti il laboratorio dura tre ore e molto spesso chi lo inizia da zero non ce la fa in tre ore di tempo. Ecco. Eh, L'esame è un pochino più strutturato, no? nel senso che già il database lo conoscete già prima. Eh, arrivate lì con un progetto base, con dei, con dei punti ben precisi da, da, da svolgere eh, e di solito il primo punto è molto, fatemi dire, standard, no? nel senso che non, non, ovviamente non si fa da solo, il codice lo dovete scrivere voi. Eh, però si tratta di fare delle query, si tratta di, eh, di costruire un grafo, quindi sono cose che abbastanza, abbastanza ripetitive, no? ogni volta è diverso, ma modo il canovaccio se uno se la sa cavare è lo stesso, quindi da quel punto di vista l'esame è meno, soprattutto sul primo punto, ci sono meno sorprese, rispetto, meno novità no? rispetto a quello che sono i laboratori. Poi è chiaro che richiede un po' di allenamento, no? come dici tu, eh, non è solamente la preparazione in termini di conoscenze, ma anche proprio solo l'allenamento pratico, mettersi lì e provare a svolgerlo. Per quello che vi consigliavo di cominciare a, a dare un po' un'occhiata a questi temi d'esame. Visto che siete online vi sfrutto. Eh, mi aiutate a fare una prova che eh, appunto in vista dell'esame. Eh, se vi chiedessi di condividere per un attimo il vostro desktop per vedere quanto tempo ci vuole, se ci riuscite facilmente e cosa succede se più di uno cercasse di, di, di condividerlo, Perché questo è quello che ci manca in certo senso. Noi faremo videosorveglianza e eh, vedremo inquadrato in primo piano la vostra faccia o il vostro naso mentre state scrivendo il computer però come vi ho raccontato nel breve esame vogliamo anche riuscire a vedere quello che c'è sul vostro desktop eh, quindi c'è qualcuno che ha voglia di provare a cliccare sul bottone condividi, share dovrebbe essere da qualche parte un bottone verde nella toolbar di zoom chiudete le cose che non devo vedere o okay, che non volete che gli altri compagni vedano prova pro pure Matteo ti dà un errore dice che non possiamo mentre un altro sta già condividendo e questa è una Cosa antipatica quindi io dovrei smettere di condividerlo perché io eh, allora smettere di condividerlo è facile tac Adesso potete, potete riprovare, dovreste riuscire in teoria. Ok, in questo caso c'è Sonia che sta condividendo il suo cagnolino. Eh, se qualcun altro provasse ad aprire in questo momento, ci riesce? No, vero? Ah, però un attimo, proviate adesso, perché qui c'è un'impostazione un che dice più partecipanti posso condividere allo stesso tempo. Ok. Provate adesso, qualcun altro a condividere. Ok, quindi sto, io sto vedendo in realtà uno schermo doppio, quindi su uno schermo sto vedendo Francesco e sull'altro sto vedendo... Sonia, chissà se riesco a vederli insieme. Chiederei il favore ancora a una terza persona così vedo cosa succede. Federico in teoria sto condividendo. Ottimo, buono sapersi, ma io non lo vedo, quindi devo andare a vedere dove me l'ha messo. Eh. Ah, ecco qua. Vedo Federico, vedo Francesco, le posso vedere, posso commutare da uno all'altro. Vedo Gaia. Vedo Matteo. Voi potete vedere, cioè scegliendo chi volete vedere riuscite a farlo. Ok, nelle view options. Quindi da un lato è positivo perché se voi condividete potete condividere più, più di uno per volta e, e si può commutare tra uno e l'altro. La cosa un po' meno bella è che ciascuno può vedere. Eh, no, infatti lo pensavo per l'esame, eh, il problema è che io posso in questo modo posso diciamo così sbirciare sui vostri schermi, il che non è male. Il problema è che lo potete fare anche voi, e quindi ciascuno di voi può vedere lo schermo dell'altro, che non è il massimo in un contesto d'esame, ovviamente. Dal punto di vista della chat è possibile, ehm, è possibile bloccarlo, nel senso che io posso nella chat dire potete chattare solamente con, con l'organizzatore del meeting, con me, o, eh, oppure cioè, adesso c'è il canale Everyone in cui si iscrive a tutti. Eh, quindi dobbiamo un po' vedere questa cosa qua, se si riesce a disabilitare in modo che... Eh, nessuno di voi, quando abbiamo fatto questa operazione di condivisione, ha avuto problemi di rete, ho visto. Nessuno si è disconnesso, ha notato un rallentamento, un blocco di tutto. Perché poi c'è anche questo altro problema che se condividete schermo, desktop eccetera, poi la vostra connessione internet rischia di, di soffrire. Ok, vabbè, buono sapere. Questo potrebbe essere un buon modo anche, anche abbastanza rapido diciamo così, per controllare il desktop. Di tanto in tanto forse, si può fare un giro, posso chiedere, condividete e dare un'occhiata. Va bene, grazie per l'esperimento. Vabbè, ci siamo, abbiamo giocato un pochino. Tra l'altro questa modalità qui, eh, se volete, si può anche usare per consulenza, eh, nel senso che se magari ci sono dei problemi che via, via Telegram o via mail non, eh, non si riescono a risolvere al volo, è molto semplice per noi sia vedere quello che avete sullo schermo, che direttamente prendere il controllo del vostro mouse e eh, della vostra tastiera e quindi andare direttamente a lavorare sul vostro programma, eh, quindi non, eh, non fatevi problemi se avete bisogno si condivide un link, si fa un meeting al volo e magari bastano tre minuti o cinque minuti per risolvere un problema in questo modo. Man mano, anche come dicevo la settimana prossima, no? quando ci rivedremo, magari avete provato a fare qualche esercizio, eh, se qualcuno di voi ha delle domande, magari anche condividiamo il codice, lo guardiamo insieme e ci mettiamo le mani insieme. Così ci annoiamo meno. E mettiamo, lavoriamo un pochino più con le mani in pasta. Quindi se qualcuno vuole per la settimana prossima io vi, vi chiederei di dare un'occhiata agli ultimi temi d'esame, no? Quindi qui c'è gennaio, gennaio è sempre un appello un po' sfigato, quindi magari, ehm, magari non partiamo da questo ma gli altri tre, c'è cioè settembre, luglio, che era diviso in due gruppi e giugno, che era diviso in tre gruppi, ovviamente di questi tre gruppi ABC ehm Guardatene uno solo perché poi di questi turni differivano per poche, per poche differenze. I turni che faremo adesso in quest'anno invece saranno un pochino più diversi eh, tra di loro, tra il turno A, B e C, proprio perché eh, non c'è il controllo diciamo così, che c'era direttamente in laboratorio, ecco dove comunque qualcuno entra, qualcun altro esce, ma non c'è molto tempo comunque per scambiarsi le informazioni. Va bene, vedo che non ci sono molte altre domande o richieste da parte vostra, quindi se qualcuno ha qualcosa che sta covando si faccia vivo, altrimenti eh, suggerirei di, di avviarci verso la chiusura. Ok, direi che non ci sono state reazioni particolari, quindi direi che per oggi possiamo considerare, diciamo così, esauriti gli argomenti di discussione, eh, noi ci rivedremo eh, come al solito martedì prossimo, ma ovviamente cominciamo, come dicevo, a entrare nel vivo, a lavorare sugli esami, quindi eh, noi continueremo a cercare di seguirvi e rispondervi anche anche in modalità asincrona via Telegram and Company. Eh, questa settimana, per la settimana prossima faremo ancora un esercizio sui grafi in video e poi cominceremo invece le lezioni dell'argomento successivo eh, che, che sono le simulazioni, quindi diciamo così dalla settimana prossima avete completato grafi e ricorsione, quindi potete già cominciare a lavorare eh, sui temi di esame che poi sappiamo che riprenderemo insieme, quindi se cominciate a guardarli prima poi sapete già che faremo una soluzione in aula proprio di questi temi di esame del 2019 e quindi è un, eh, diciamo, un buon banco di lavoro. Va bene, eh, per il resto con questo diciamo così, lancio verso l'esame, verso, verso la preparazione dell'esame io direi che per oggi ci possiamo salutare. E ci risentiamo la settimana prossima. Arrivederci a tutti.